Ascolta, ti faccio una domanda che fanno praticamente a tutti i viaggiatori un po' pazzi come noi. Che cosa ne pensa la tua famiglia? Che cosa ne pensano i tuoi amici? Quando sono partito, la mia famiglia era ovviamente in Asia e c'è rimasta per diversi mesi. Poi, quando sono rientrato la prima volta, dopo cinque mesi, avevo fatto il giro dell'Africa. Sono tornato a casa dal Cairo dopo 25 paesi africani e ovviamente... Sono sentiti molto più sollevati alla successiva mia ripartenza erano decisamente più tranquilli e più rilassati ovviamente avevano sempre un po' il pensiero ma non come quando sono partito la prima volta anche perché comunque io aggiornavo il mio profilo facebook non dico quotidianamente ma quasi ho sempre girato quasi sempre girato per delle città dei punti principali a parte Punto. Alcune eccezioni io mi muovevo tra i principali centri proprio perché mi muovevo usando autobus o treni o quel che si trovava, mm -hmm. c'era sempre o quasi la maniera di trovare una connessione wifi, non è mai mancato il, il segnale per più di una settimana, dieci giorni. E quando lo prevedevo, tipo in quel perù sono andato nella foresta a fare un po' di meditazione la mia per dieci giorni prima di andarci ho Detto, torniamo e guarda, sto rovina una settimana, dieci giorni beh, tranquilla. Non ho mai fatto perdere le mie tracce senza prima avvisare. Ok. Quindi la gente stava sempre più o meno tranquilla.